Cari amici, eccoci qui. Oggi Gaia realizzerà un simpatico pupazzetto. Questo lavoretto, come lo vogliamo chiamare Gaia? Che ne so, ce l'ha un nome solo che non me lo ricordo. E allora abbiamo tutto il tempo di inventare un nome, ognuno di voi potrà inventare il proprio. Allora, prima bisogna disegnare questo pupazzo mostriciattolo simpaticissimo con i dentoni con gli occhioni, su un foglio abbastanza rigido, perché poi dovremo ritagliarlo. Praticamente chi ha il foglio dei, per usare i pennelli usa quello, se no usa il cartone. Ecco. Però se devi colorare sul cartone devi usare praticamente non le matrici colorate ma il, i pennarelli. Va bene, i pastelli o i pennarelli. Adesso Gaia provvederà a ritagliare chiaramente con le forbici con la punta smussata togliendo possibilmente il libro di matematica e altri oggetti inutili Togli pure sta colla. Colla assassina. Adesso tagliamo il pupazzetto. Attenzione a ritagliarlo senza rovinarlo. Vedete che Gaia sta usando un cartoncino, così il pupazzetto sarà più rigido. Allora, siccome siamo un po' indecisi sul nome, ci facciamo aiutare da Alexa. Vediamo un po', chiediamo ad Alexa che nome possiamo scegliere per un mostriciattolo. Chiediglielo un po'. Alexa, dimmi vari nomi. Con una risposta di un utente Alexa Answers che ho tradotto. Ma dei nome per un mostro? Quest'anno che dice tutti i nomi del mondo. Tu gli devi dire dammi un nome per un mostro. Dai, inventa un nome per un mostro, Alexa. Dimmi un nome per un mostro, Alexa. Un un mostro. Alexa, un un mostro. Alexa puoi inventare un nome per un mostro? Tradotto da fandom.com Ganymes era il nome dato a un mostro creato dalla neba spaziale nota come gli Ganymes Che era arrivato sulla Terra con una sonda spaziale È bruttissimo. E' bruttissimo No Alexa non ci piace tempo. Alexa vogliamo un nome simpatico per un pupazzo Tradotto da Cambridge.org Le parole quasi sempre usate per riferirsi ai buratini sono Muasi giochi con bambole di legno e cule il zu. Cule il Qui lei, o qui lei lei. o Alexa Stop Alexa, nome giapponesi no Alexa, un nome italiano per un pupazzo tradotto da giù.edu gli italiani hanno diversi nomi per i buretini Alexa Stop. Stop abbiamo deciso che lo inventeremo noi perché Alexa non c'è stata di grande aiuto allora, per esempio come potremmo chiamare il nostro per esempio, per esempio questo mostriciattolo verde come si può chiamare? Beh. Il signor? Che signor? Il eh, signor beh. mostro? Che signor mostro? Per continuare il nostro lavoretto dobbiamo procurarci un altro sì. cartoncino abbastanza grande sul quale incolleremo alcune parti del pupazzetto che poi andremo a ritagliare. Vero? Sì. che dovevamo già tagliare le braccia praticamente. Ecco, cominciamo con ritagliare le braccia. Ritagliamo, segniamo le braccia così. del mostro così. così, così, così, così e così. Ecco una lineetta seghettata anche da quest'altra parte. Ecco, e adesso andremo a tagliarlo. Pena... Ma che buona notte penna, ho detto. Le forbici. Con la punta arrotondata e con l'aiuto di papà e mamma. Questa qui no. Ecco, quelle che tagliano meglio. Questa. Il Ma certo che questa no, perché questa mm -hmm. è curva, serve per corteggiare. Quindi non serve. Così Tagliamo. Così l'abbiamo ritagliate le ecco, braccia bene. eccolo qui Questa ecco il braccio. povero mostro adesso le braccia tagliuzzate dobbiamo procurarci della colla e dei pezzettini cosa di cartoncino colla? che ci sono avanzati praticamente io per fare i lavoretti uso sempre lo scotch praticamente perché la colla si stacca in due minuti va ah. bene ora vediamo cosa utilizzare dobbiamo fare. adesso dobbiamo fare anche il taglio del corpo eh perché sennò poi come fa ad, aprirlo, ad aprirsi ad aprirsi allora Segna la parte tratteggiata che andremo a tagliare. Così, bene. Così e quella adesso è la parte che taglieremo. Ora Barcaia. la tagliamo. Vi faccio vedere come si taglia questo. Dobbiamo tagliare così, così, così, così, così. così. Benissimo. Ora il povero mostro non può camminare più Perché non ha più E lui. non può fare più niente per il momento Perché per adesso momento. diventerà un super mostro Spaventosissimo praticamente Noi poi dobbiamo incollarlo su un altro foglio Praticamente di Sul cartoncino qua. sì. E poi sotto. Faremo in modo che si possano aprire e delle praticamente parti. Sotto Dobbiamo metterci eh, Quando dovremo magari Togliere questo dovremo far vedere che qui c'è l'osso praticamente. Eh, eh, sì, eh, Qui perché il quando sangue. lo apriremo, che toglieremo la il braccio, poi lo toglieremo dentro e ci poi sarà, ci no, deve essere... Ci sarà l'osso del braccio. L'osso del braccio, e perché se no uno senza osso è, è tutto moscio. Perché non è, è vero Alexa, tu sei d'accordo? Non dice nulla, va bene, meglio così. Adesso Gaia incollerà il retro del, della parte tagliata del mostro, della parte superiore. Gaia, puoi incollare per favore questo, questa parte di mostro? No, no, no, no, con la colla per con favore. Gola. Con la Ho sempre fatto lavoretti con la Eh sì, lo ma viene male con la colla. Usate la, gola, la no, colla. No, usate la scoccio, state lo scoccio, è meglio ma lo scotch, usate lo scotch. Non è vero. No, usate le allora, scotch. Questa colla, Attac. Praticamente è eh, la colla sì. Perché la colla non fa nulla una cosa Mettila fatta. bene dappertutto Anche sulle parti delle, delle braccia Sì. Prima la metto però sulla testa do. Poi ci metterò pure lo scotch E poi ce lo potrò mettere pure lo scotch sì. Va bene, adesso metti la colla su tutte le parti da incollare eh. Anche sulle braccia. braccia E su questa parte del petto e Pure del sulla collo. schiena Ora Bravissima, qui. adesso Gaia ci fa vedere come attaccarlo. Allora, adesso viene girato e viene messo è? al centro del foglio Mettelo. più sopra, più sopra, più sopra, più in, alto, più in alto, più in alto, qui, così. Questa parte la lasciamo qui. ecco e, fatto, E sotto ci dovremo mettere, beh. Aspetta, allora, intanto cordo. è incollato? Bene, è incollato benissimo. Per... Praticamente lo dovremo fare. Quanto il adesso appoggiate le parti ritagliate del pupazzetto praticamente noi facciamo così e realizzate il contorno e poi noi cancelleremo tre pezzettini qui tre pezzettini qui sì. per fare beh, le, le dita praticamente le, di, le dita dell'osso Ed ecco qui il primo osso. Allora, qui abbiamo fatto una parte dello scheletro del braccio. Così quando andremo a togliere il braccio del mostro sotto avremo lo scheletro del braccio sì, così. Uh, e diventerà spaventoso. Sì, Chiaramente io... lo dobbiamo colorare, ci dobbiamo fare un po' di sangue, e preso il nostro che, caro che rosso il rosso. Sì. Che cosa serve? per farlo? Produce a temperare per Ecco: prima dobbiamo temperare il rosso. Quindi dei colori a pastello. Praticamente, perché sennò i pennarelli magari si possono mm. rovinare. Perché praticamente questo, voi pensate fosse pennarello da qui, però invece è pastello. È pastello, capito? Eh, eh, avete pensato E male. poi qui c'è un po' di ombra, capito? C'è un po' Potete di fare ombra? fare un po' di scuro. C'è un po' di ombra perché c'è la luce, ma se no. facciamo così l'ombra non c'è più. E qui si vede un po' di... Ah, si, si, sì, sì, sì, sì. eh, sì, perché è un mostro comunque. I mostri sono spaventosi. allora adesso per essere un po' più spaventosa, per la bunca ci deve fare pure un po' di sangue qui. Alla un bocca. po' di sangue, dopo ce lo aggiungiamo. aggiungiamo. Adesso, Gaia. Ecco, adesso, Gaia dovrà colorare il sangue. Praticamente dobbiamo fare dei pezzetti, non tutto rosso Ecco, fai vedere Ve come... lo dico perché sennò poi magari qualcuno fa dei pezzetti rossi e, e fa tutto rosso Ma invece ve lo faccio vedere io come va colorato Qui ci va fatto un po' di così Un po' di così Un po' va... di sangue Un po' di così Ecco A vostro piacere Fate in modo che diventi spaventoso tutto. questo mostro Ovviamente lui fare un po' di sangue. Sì, eh. Perché sennò poi come si fa a capire che è un mostro? Perché eh certo, sì, ha sangue. Le... Perché se voi non lo sapete pure nelle ossa abbiamo il sangue. Eh, noi sì, intorno alle ossa, nei muscoli, da, dappertutto abbiamo il sangue dentro al corpo, quindi... Bene. Ovviamente okay. un po' di sangue. Poi voi se lo volete fare con... da tutte le parti che vi pare fatelo. Io farei anche perché... i denti un po' arrossati di sangue. Sì, per io è porre... un mostro proprio Poi pure sulle sulle, sulle dita. dita. facendo un paio di denti rossi. Ecco, con l'aiuto di papà, Gaia ha usato Abbiamo usato un pennarello per fare il contorno più scuro delle ossa. Perché prima è... era tutto fatto a matita all'inizio, pure... pure il corpo, perché magari se... Se sbagliavamo perché cancellare possiamo cancellare e rifarlo. Rifa Voi vedete che adesso questo braccio, per esempio, già qui sopra possiamo riposizionarlo. Eh, lo possiamo rimettere ecco fare. qui che il mostro di questo braccio ce l'ha già ancora ecco. Poi se, se lo togli faremo la stessa cosa anche tra poi se lo togli questo. Si si vede lo se scheletro. togli il braccio si vede lo scheletro con il si sangue. Si il oh, scheletro. che spavento! Braccio. Ora vi faremo vedere come si ripassa il contorno del mostro. Togliamo ecco. il braccio. Prima l'abbiamo realizzato a matita, abbiamo sì. fatto le ossa. Poi vi faremo vedere come si fa pure la matita. Adesso Gaia col pennarello, perché lei è grande. Ma mamma mia, questo non con... funziona come non funziona? no questo non Sto fatto che non funziona così realizzerà il contorno delle ossa così sarà più evidente si vedrà meglio allora brava gaia così ecco fa tutto un tratto unico praticamente lo facciamo così, così. Sì. Ora qui poi, poi lo cancelleremo. Le dita dello scheletro, ecco, chiaramente un mostro a quattro dita, non ne ha cinque come gli esseri umani, eh, eh. è un mostro. Adesso mm -hmm. andremo a realizzare il sangue su quest'altro braccio, no, così... cancellando un po' le sbavature, le oh, dimattività, oh, che, che, che si vedono ancora sotto. Facciamo il sangue e oh, poi andremo oh. a fare il corpo, lo scheletro del corpo. Come si colora il sangue, capito, ragazzi? Ora faremo così: un, un trattino, un altro trattino, e facciamo il sangue e lo coloriamo praticamente. Benissimo, qui, qui, ecco qui e abbiamo fatto il sangue. Ora che cosa dovremmo Mamma mostrata? mia, eh. è proprio spaventoso questo mostro. Eh. Proviamo a coprire faccio, le ossa con... Ora faccio vedere i denti, le, praticamente. Vi ah, sì, sì, sì. I denti sono? insanguinati di mostro. Mamma e ora mia. vi faccio vedere pure... Lo scheletro. Lo scheletro, ecco. È spaventosissimo. Ecco. Ora, praticamente, qui sotto, se ci dobbiamo fare... Il corpo? No. Lo, lo scheletro ci, Se corpo. dentro ci dobbiamo fare l'altro pozzetto. Un povazzetto dentro la pancia? Sì. Mamma Ma poi mia, dentro altro... a quel pozzetto ci devono. Dobbiamo pure lui lo doveva tagliare perché wow. praticamente doveva fare un sacco di pupazzetti adesso insomma andiamo a vedere ora, cosa vuol fare Gaia ora facciamo vedere come mm. si fa il l'altro pupazzetto ognuno può decidere di fare quello che vuole eh allora. non è detto che deve per forza fare il mostro può eh, fare, fare pure, che pure che vuoi, altre quindi. cose andiamo a vedere Noi... posizioniamo il corpo, facciamo il contorno così sappiamo che sotto a quel contorno ci sarà uno scheletro un e vi faccio basso. vedere come si usa la matita praticamente eh. prendete una matita che vi piace di più e poi ci, fate. ci fate il contorno ah. praticamente chi è che non sa magari ritagliare con le forbici lo fa con il genitori Uf, ecco ora us, che abbiamo us. realizzato questo contorno del corpo eh. all'interno possiamo usare la fantasia e fare ciò che vogliamo possiamo fare lo scheletro oppure possiamo fare un altro mostro all'interno del mostro Ci facciamo un'altra cosa Ci allora per... Gaia ha deciso di, di disegnare un mostriciattolo all'interno del mostro che ha una forma di un uccello no. Vediamo un po'. ecco qui intanto questa è la testa vi faccio vedere bene questa è la testa si sì. Ora qui do... poi se volete sapere che cosa dovremo togliere, mm. sarà l'ala. Dovremmo togliere l'ala. Dovremmo togliere l'ala. Praticamente. Praticamente. Allora, questo. Questa è, è la coda. È la coda. Perché praticamente per chi è? è. una zampa? Sì. Praticamente chi è che non conosce però? Questo... Ma disegna sì. Gaia, parli parli, mm. disegna. Ecco allora. Ecco. Facci vedere poi. Allora, questo è il mostriciattolo che sta all'interno. Ora, praticamente ci dobbiamo fare pure noi lo scheletro. È un po' di scheletro, certo. Ma perché... Vediamo Così. Così. Così. Ho scuso il nome. Lo chiameremo mostro degli abissi. Oh, mostro degli abissi. Praticamente non. Quindi dobbiamo scrivere il nome qui sotto. Sì. Mostro. Questo sembra più un H praticamente. Mostro degli abissi. Sei veramente spaventoso con questi dentoni insanguinati. E le ossa e il pulcino nella pancia Poi ho detto però questo punto e qui scriveremo Dove? Si... ancora non abbiamo scritto no. nulla mostro degli abissi mare mostro la... degli abissi per ripassarlo meglio magari lo potete fare così e chi non sa fare bene la m si fa così ancora mostro bene, no. bene veramente un mostro spaventoso mostro. Ragazzi, non dovete avere paura di questo mostro, eh? Perché non è veramente cattivo cattivo. Perché è un disegno, eh? È un disegno. È un disegno. È un disegno, vedete? L'abbiamo fatto su un foglio. Un e, cartoncino dell'album. Così vi resterà, insomma, è più robusto di un foglio di carta. È eh, perché... È più resistente. Se no, magari, vedete, questo è bello rubido e non è tanto bianco come questo foglio qui, vedete? questo è più uovo, uovo, più colore al tegamino, <ride> tegamino. E questo è bianco normale, va bene. questo è bianco neve. questo è bianco nero, va bene, comunque scegliete la carta che avete in casa, allora il nostro mostro, adesso possiamo far vedere vestito il mostro, cioè con, con il corpo, Sì. allora vediamolo di nuovo, il mostro degli abissi di Gaia, eccolo qui, ragazzi, Fate anche voi il vostro mostro. Ciao a tutti. Questo lavoretto è finito. Sto ritagliando qualche altra cosa. E ci vediamo al prossimo video sempre del mostro. Con gli altri lavoretti di Gaia. Con altri lavoretti miei sempre del mostro. Ciao.